Salve a tutti, io mi chiamo Riccardo Merelli, come potete leggere, sono un life coach da poco diplomato e quindi riconosciuto professionista e ho deciso di fare un video di misofonia sulla misofonia, scusate, inserendo qua e la pillola di coaching che sono più di mia competenza, mentre per quanto riguarda la misofonia mi sono affidato alla ehm, consultazione ecco, di alcuni articoli e uh, esperienze che ho riscontrato sul gruppo uh, misofonia italia no profit <coughs> amministrato da stefano tre persone di cui in questo momento mi sta sfuggendo il nome chiedo scusa so che si fa aiutare però da altri uh, <coughs> prima di iniziare tengo a dire che sto uh, riscontrando delle problematiche con il microfono di cui non era a conoscenza infatti questo è il terzo video credo di aver impostato un microfono più tollerabile se così non fosse mi premurerò di intervenire sull'audio in fase di montaggio sperando che questo non crei fastidi a nessuno purtroppo non me ne ero mai accorto forse è un cambiamento recente era da diverso tempo che non facevo video con un minimo di soluzione di continuità ho deciso di presentarmi come coach perché credo che oltre al fatto che lo sono veramente, credo che eh, l'ascolto sia importante in ciò che ci sembra di non capire in generale, <coughs> e così come può funzionare ad esempio per malesseri psicologici che non sono di mia competenza, per, per aree di counseling che non sono di mia competenza, infatti ricordo che il coach non può trattare eh, dolore o elaborazione del dolore, lutti, dipendenze eh, e soprattutto il tipo di squadra che faccio io, non so le altre, non tratta assolutamente il passato e ho la presenza di altre persone tipo terapia di coppia tipica e quella che è la terapia psicologica. Detto questo decido di parlare di misofonia perché io stesso sono un individuo eh, che soffre di misofonia vedremo adesso un attimo la definizione e la parte tecnica poi vi parlerò di quelle che sono le mie personalissime manifestazioni di misofonia e cercherò di farvi capire il motivo per il quale è importante ascoltare i misofonici in qualunque forma la misofonia si manifesti a prescindere che i sintomi siano in comune con me o meno L'articolo che ho deciso di leggere, perché mi sembrava il più completo che ho trovato, è eh, quello dell'Amplifon. Nutro eh, sinceramente dubbi sulle presunte virgolettate cure esposte alla fine che consistono nella terapia comportamentale e nella terapia del suono, cognitivo comportamentale. Non ho provato nessuna delle due, in quanto per il mio personale, Uh, livello di misofonia è sufficiente si fa per dire l'utilizzo delle cuffie nelle situazioni di stress quindi non leggerò proprio la parte che riguarda le presunte cure perché uh, quello che io ho letto è che la vera e propria cura non esiste e questi non sono altro che dei tentativi che comunque non posso fare io né la terapia del suono e né la terapia cognitivo-comportamentale la misofonia è caratterizzata da una reazione negativa ed intollerante ad uno o più suoni, indipendentemente dal fatto che sia forte o debole o dalle caratteristiche acustiche del suono stesso. Il tipo di suono che scatena la reazione è specifico di ogni individuo e può scatenare apparentemente Bravi, apparentemente è proprio il termine corretto ingiustificate reazioni di rabbia, ansia o addirittura panico Io, se si può parlare di fortuna, eh, mi limito alle reazioni di rabbia Però so di persone che hanno reazioni di ansia, di panico e che addirittura piangono O forse è collegato strettamente al panico, non lo so, mi direte sotto nei commenti i suoni o rumori che possono scatenare reazioni emozionalmente violente nelle persone che soffrono di misofonia sono numerosissimi e dipendono strettamente dall'individuo stesso che ne ha affetto, quello che vi dicevo prima appunto. Ad esempio possono far insorgere misofonia, i suoni nasali, il russamento, il singhiozzo. A me il singhiozzo ha sempre fatto ridere, mentre il russamento magari potrebbe farmi concentrare eccessivamente sul rumore... Più che darmi un fastidio reale per quanto riguarda le persone in casa Abbiamo una cagnolina però che russa veramente molto forte E un minimo di misofonia Devo dire che me la dà. purtroppo non è colpa sua E cerchiamo di arrangiarci come possiamo I suoni orali, sgranocchiare e mangiarsi le unghie Ecco, mh, una cosa molto comune anche negli altri articoli che ho letto Oltre ai, ai componenti del... <coughs> Nel, nel gruppo di cui ho parlato prima, che tra l'altro non so se posso fare dei nomi, quindi magari toglierò i nomi leti. in editing adesso che ci penso, avevo perso il filo. Dicevo appunto che il fastidio nei confronti della, della masticazione è quello che di più ho riscontrato. Che fa parte anche delle mie mani principali manifestazioni, misofonia. Io ci aggiungerei per esperienza personale la scricchiolare del gesto eh, e altre cose che diremo dopo che sono poi espresse nell'articolo che vi confermerò Pianto dei bambini, eh, non direi nel mio caso però so che c'è chi lo fa i suoni degli animali, mm, me, su di meno risulta però so che è una possibilità i suoni messi con i movimenti del corpo Scrocchiare, scrocchiare le articolazioni Oggi, oh, negli episodi temporanei di afasia Sì, le articolazioni eh, scrocchiate appositamente È un tipo di reazione che mi causa estremo fastidio I suoni ambientali i dei cellulari, ticchettio degli orologi Devo dire di no Però se c'è scritto qui Sicuramente sarà una possibilità poi va bene, non vi leggo tutto l'articolo perché ci sono dei punti poco chiari a me anche. Allo stato attuale, i paradigmi moderni considerano la misofonia come uno stato fisiopatologico potenzialmente inducibile in qualsiasi soggetto. Infatti, tutti abbiamo storie completamente diverse che hanno in comune solo il disturbo di per sé. Una condizione idiopatica che può presentarvi presentarsi con disturbi psichiatrici associati o una manifestazione sintomatica di un disturbo psichiatrico sottostante in ambito psichiatria io mi limito a leggere l'articolo e non mi sento di pronunciarmi non essendo un paziente psichiatrico se ci sono pazienti psichiatrici che se la sentiranno di commentare con la loro esperienza e che vogliono anche confutare eventualmente la veridicità dell'articolo mi raccomando fatelo con toni civili cortesemente, vi ringrazio. E la misofonia non deve essere confusa con l'iperacusia, questo è stato importante anche per me che non conoscevo l'iperacusia se non per sentito dire, una sensibilità generale al rumore rispetto ad un suono non particolarmente forte, tuttavia in questo caso non si tratta di un'eccessiva sensibilità a determinati rumori, ma del livello di rumore, le persone con iperacusia reagiscono con grande sensibilità al rumore a livelli di volume che altre persone trovano del tutto normali. Se i rumori diventano dolorosi a volume normale, è dunque importante consultare un otorino laringoiatra. Scusatemi, non so pronunciare le le... le... le esquiped... gli esquipedali. Mi sento di spendere due parole... Eh... Nel precisare che questo video non vuole assolutamente sostituirsi ad alcuna cura medica, eh, l'unica cosa che eh, mi sono sentito di dire forse già all'inizio perché non riascolto quello che registro è che eh, gli articoli parlano anche di cure, ma che io non ho provato, che quindi non mi sento di consigliare in maniera prioristica. Continuiamo a leggere, per i misofonici non è sempre semplice far capire alle persone la loro problematica, è importante che chiunque soffra di misofonia riesca a spiegare agli altri che alcuni rumori quotidiani lo fastidiscono involontariamente dalla propria volontà, poiché la gamma di sentimenti varia dal semplice dispiacere a reazioni altamente aggressive, confermo soprattutto aggressione verbale. E confermo l'importanza di comunicare questo lo faccio anche in termini di coach ho avuto una coachee che è il nome tecnico dei nostri clienti di cui ovviamente non, non farò né il nome nella storia specifica la chiameremo s però ricordo che quando s mi parlava di dinamiche familiari eh, e io ponevo la domanda hai mai espresso a tuo marito, ad esempio, quello che mi sta raccontando, e lei mi rispondeva: Sì, gliel'ho detto tante volte, ma poi lo deve capire perché è mio marito. No, no. Ehm... Nel momento in cui ehm... comunichiamo le nostre sensazioni e queste non vengano ascoltate. Non possiamo dare per scontato che un eh, legame di parentela de debba significare, o sentimentale che fosse, debba significare di essere capiti a prescindere. È importante comunicare nella maniera migliore possibile, quindi non passivo-aggressiva, che è un fenomeno che secondo me la, la, la pandemia ha aumentato. Eh, è importante che lo comunichiamo e ritengo che ehm, siano molto efficaci le domande chiave che leggeremo subito sotto questo articolo. Se sei misofonico è importante spiegare a chi ti circonda, che cos'è la misofonia, quali sono i rumori che ti infastidiscono, quali sentimenti scatena in te. È importante parlarne apertamente perché nel peggiore dei casi una Misofonia può trasformarsi in una fonofobia Questa vera e propria paura del rumore Può portare ad evitare tutte le situazioni Che potrebbero colpire questi fattori psicologici Questa forte sensibilità ai rumori indurrebbe i, i fonofobi A smettere di mangiare in compagnia Solo per fare un esempio eh, Esempio che io trovo molto calzante Perché ad al momento non posso più mangiare in compagnia Se non ho le... Cuffie tozzo, NC9 e la, la Tozo non mi paga per fare questo sponsor. Le, le avrei pagate se non fosse che mi sono state regalate affinché la misofonia non si sviluppi da un disturbo innocuo in un problema. La comunicazione è fondamentale. Dare un nome al rifiuto e al fastidio verso determinati suoni aiuta e molti misofonici sono rassicurati nel sapere di non essere gli unici al mondo a vivere questo tipo di problematica. È vero. Io che ho scoperto da pochi mesi di cosa si tratta mi sento proprio molto meglio psicologicamente. Una buona comunicazione aiuterà anche parenti ed amici a convivere più facilmente con la misofonia dei propri cari. Un po' generico che non tiene conto della storia delle persone però sì. Poi vabbè, non, non andrei avanti a questo punto con la lettura dell'articolo anche perché eh, leggo delle ripetizioni e soprattutto si parla di cura. Come ho detto all'inizio, ho qualche riserva nel proporre cure sulla misofonia perché ehm, uno non ne ho mai provate, forse è la terza volta che lo ripeto, ma è ripetita a e seconda cosa non è un consiglio che mi sento di di dare allora come vi dicevo all'inizio del video io me ne sono reso conto essenzialmente per i fastidi legati alla eh, masticazione Perché ogni volta che devo dire malesti masticazione succedono di questi lapsus fre freudiani eh, alla masticazione e soprattutto al vizietto chiamiamolo così di continuare a parlare mentre si mastica, come se ci corresse dietro qualcuno. Ecco, io ho studiato anche, ho fatto anche una lezione sul time management, quindi credo di sapere un pochino di cosa parlo. Eh, diciamo che questa fretta durante i pasti potrebbe essere mm, ben di poco aiuto a noi misofonici, anche perché basterebbe aspettare qualche secondo e poi magari... Parlare dopo, certo. Eh, adesso che sono costretto a mangiare con la musica sparata nelle orecchie, magari ci vuole più di qualche secondo, però ecco la giornata. Per fortuna è fatta di 24 ore e sono sicuro che eh, ognuno di noi, con la buona volontà, può trovare il tempo giusto di comunicare le cose. Quindi, eh, quello che mi sento però di dire, è, siccome, come ho detto all'inizio, sono un coach e sono anche una persona misofonica, se stai guardando questo video e ritieni che la, la misofonia stia impattando le tue relazioni personali, eh, dopo il mio master ho fatto un approfondimento di alcuni mesi su, sulle relazioni che mi ha permesso di mh, fare un tirocinio di un anno con clienti reali, proprio sul tema delle relazioni e potremo parlarne in relazione alla misofonia ovviamente non darò consigli medici anzi non darò proprio consigli eh, mi piace molto la definizione della tre cani sul coaching che eh, definisce il coach come allenatore dell'anima quindi sostanzialmente quello che io posso fare è aiutarvi con mezzi che già avete quindi non consigli miei raramente comunque sempre molto vagamente esperienze nostre ma ehm, cerchiamo di offrire sostanzialmente mezzi che già avete dentro di voi io spero che a questo punto il microfono sia andato meglio visto che l'ho sostituito se così si può dire altrimenti cercherò di intervenire con uh, l'audio affinché possa essere di più facile fruizione per, per tutti ehm, spero di essermi spiegato bene non sono molto abituato a parlare a braccio ma è una cosa su cui devo assolutamente lavorare se, se mh, voglio portare avanti il tipo di lavoro in questo canale non posso <ride> limitarmi a leggere solo articoli quindi confido nella vostra empatia nella vostra comprensione ehm, vi saluto Scrivetemi le vostre esperienze qui sotto e ci vediamo al prossimo video, ciao!